Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo approfondimento con informazione fiscale. Quest'oggi ad aiutarci sarà Francesco Rodorigo. Buon pomeriggio Francesco. Buon pomeriggio a tutti. Il tema di oggi è il bonus psicologo. Da qualche giorno si sta eh, entrando nel vivo e eh, ci sono diverse eh, questioni connesse. Ma partiamo dalla base. Cos'è il bonus psicologo? Eh, semplicissimo, si tratta di un contributo eh, fino a 600 euro per eh, sostenere le spese di psicoterapia, quindi sessioni eh, sedute da psicoterapeuti eh, nell'ambito dell'albo degli psicologi. Eh, quanto ammonta, quant'è l'importo di, di questa misura? Allora, eh, sì, come ti accennavo prima, si tratta di un uh, contributo fino a 600 euro da uh, ripartire uh, secondo le fasce ISEE individuate dal Ministero, quindi uh, possono fare domanda tutti e tutte le persone con uh, un valore ISEE valido fino a 50.000 euro, uh, a seconda del, uh, del valore uh, l'importo verrà uh, rideterminato, quindi... Uh, per un valore di 6 sotto i 15.000 euro uh, le persone avranno diritto a uh, 600 euro di bonus, mentre chi ha un valore tra i 15 e i 30.000 euro avrà diritto a 400 euro uh, di contributo, mentre chi ha un valore di 6 tra 30.000 e 50.000 euro avrà diritto a 200 euro. Uh, come ti accennavo prima, uh, non possono fare domanda uh, tutte le persone con un valore di 6 sopra i 50.000 euro. Perfetto, quindi eh, fondamentalmente si possono presentare le domande dal 25 luglio, c'è una scadenza temporale per la presentazione, quali sono poi le questioni collegate con l'invio delle domande? Allora esatto, la domanda è aperta, la procedura è aperta da lunedì scorso, quindi 25 luglio come dicevi tu e sarà disponibile sul sito dell'Inps fino al 24 ottobre. Quindi sulla carta c'è molto tempo a disposizione per uh, procedere con, uh, con le richieste. Uh, ricordiamo però che uh, la graduatoria sarà stilata secondo l'ordine cronologico di domanda, quindi consigliamo a chi è interessato di uh, diciamo procedere con una certa, una certa fretta, visto il numero di domande che sono già pervenute all'IMSS. All Un'altra uh, un questione è che eh, diciamo la, le domande saranno mh, accolte in base al valore ISEE più basso quindi sì, ordine cronologico e valore ISEE saranno i fattori che mh, appunto influenzeranno l'ordine della graduatoria le questioni sì, come dicevi tu che ad appena due giorni dall'apertura delle domande eh, l'Inps ha comunicato proprio questa mattina che sono state presentate più di 110.000 richieste e quindi considerando i fondi a disposizione, eh, cioè 10 milioni di euro per eh, appunto il bonus psicologo, eh, appare chiaro che molte delle domande non potranno essere accolte. Perfetto, eh, come possiamo vedere all'interno dell'articolo che sarà in descrizione eh, del video eh, ci sono appunto i dati che mostrano un vero e proprio boom di domande che eh, rischiano di superare anzi supereranno molto probabilmente eh, i fondi a disposizione. A questo punto ci si chiede se la misura potrà essere rifinanziata eh, o meno eh, e eh, insomma, cosa succederà a chi non potrà eh, ricevere queste domande. Abbiamo visto che eh, la graduatoria verrà stilata in base eh, all'Isee, quindi ad oggi chi fa domanda non è ancora sicuro di poter ricevere le somme, però eh, a questo punto eh, Francesco ti chiederei di eh, dare anche qualche indicazione per chi volesse comunque provare a ricevere questo eh, bonus. Come funziona l'iter per presentare la domanda? Esatto, allora guarda, eh, molto semplice la procedura di domanda, è sufficiente andare sul sito dell'IMSS, e eh, appunto dalla home page eh, si viene indirizzati alla piattaforma di, di domanda. Sarà necessario accedere eh, con le proprie credenziali o speed, eh, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Una volta effettuato l'accesso, eh, insomma, basta seguire la procedura descritta da dal sistema e compilare la, la domanda e quindi inserire i propri dati, il valore ISEE e insomma tutte le informazioni richieste dalla, dalla piattaforma. In alternativa è possibile eh, accedere tramite contact center. I numeri eh, di, di contatto appunto sono disponibili sempre sul sito dell'Inps. A questo punto abbiamo anche spiegato un po' come funziona l'IDER per la domanda, eh, ribadiamo che eh, chiunque presenti la domanda nel rispetto dei requisiti non necessariamente eh, riceverà appunto i fondi perché bisognerà eh, capire eh, se rientrerà nella graduatoria eh, che verrà appunto eh, indicata alla fine, alla chiusura eh, delle domande e eh, vi aggiorneremo su ulteriori sviluppi legati alla vicenda, in particolare se eh, la eh, misura verrà rifinanziata, ve lo faremo sapere. Quindi un ringraziamento va sicuramente a Francesco per averci eh, aiutato in questo approfondimento. Un ringraziamento. Un ringraziamento anche a tutti coloro che continuano a seguire il canale YouTube di informazione fiscale e che continuano a leggere gli articoli eh, sul sito. Per questo approfondimento è tutto e al prossimo appuntamento. Arrivederci. Arrivederci.